Ok, dovremmo esserci, sì, provo, provo, bene. Salve! Immagino che molti di voi sapranno già che è uscito da poche ore l'ultimo trailer del film di Dragon Ball Super, Broly. E che dire? Eh. Diciamo che mi trovo in una di quelle situazioni in cui, da una parte... Sono particolarmente gasato, cioè il trailer ha mostrato molte cose interessanti Praticamente si è incentrato tutto sulle origini eh, dei Saiyan, Su come sono stati soggiogati dall'esercito di Freezer Infatti vediamo Freezer, vediamo la squadra Ginyu, vediamo Zarbon, Dodoria Vediamo addirittura Ray Cold, porca buttata quanto sono contento di vederlo <ride> Dato che è stato messo malamente da parte e ha fatto una figura di merda contro Trunks Comunque sia, sono veramente contento di vederlo E dall'altra parte... Mi sento in dovere invece di criticare eh, quello che ho visto all'interno del trailer perché ci sono delle cose che non mi sono piaciute per niente E inoltre approfitterò di questo video anche per spiegare a voi tutti a cosa stia puntando Toriyama con questo film Innanzitutto vorrei chiedere alla Toei cosa c***o gli sono fumati per cambiare lo stile grafico della prima forma di Freezer Cioè Freezer... Non ha assolutamente quell'aspetto, cioè non ce l'ha assolutamente a quell'epoca, molti diranno sì forse è un freezer piccolo, un freezer bambino, no assolutamente no perché cari miei quello che abbiamo visto noi, le origini praticamente della razza di Sa dei Saiyan è in questo film... È ispirato alla mini-opera di Toriyama, Dragon Ball Minus. E lì Freezer è esattamente come l'abbiamo visto nell'opera originale ed esattamente come l'abbiamo visto nell'anime, nella serie. Porca b***a! Perché cavolo dovete fare questi cambiamenti. Punto numero uno. Punto numero due. Allora, come ho già detto, il trailer spiega come i Saiyan siano stati soggiogati eh, da Freezer, dalla famiglia di Freezer. Però il punto è... Quindi noi vediamo il momento proprio in cui Saiyan si arrendono a Freezer Ma non mi spiegate per quale razza di motivo tutti indossano le tute dell'esercito di Freezer? Cioè non ce l'hanno, non hanno quelle tute, non hanno quelle tute, quelle tute le indossano dopo quando entrano a far parte dell'esercito di Freezer Non c'entrano assolutamente in nulla Ok va bene sono piccole cose però porca puttana, sono dettagli e bisogna stare attenti a queste cose Questo è più o meno quello che è critico del trailer Ora ci tengo praticamente eh, a spiegare eh, due cosette Allora come avevo già accennato la storia dei Saiyan qua eh, viene reinterpretata eh, seguendo la mini opera eh, di Toriyama ovvero Dragon Ball Minus In Dragon Ball Minus vediamo anche sia nel trailer sia eh, nella mini opera Bardak e sua moglie Jin, cioè Jin, la madre di Goku, che eh, praticamente spediscono il loro figlio eh, sulla Terra. E diciamo che qui <ride> c'è molta gente che, diciamo, si è scatenata nei social perché hanno visto Goku che è grandicello quando eh, nelle Origini del Mito e eh, anche nell'anime. Viene mostrato che Goku è neonato quando viene spedito sul pianeta, eh, sul pianeta Terra E Bardak non c'era neanche al momento della partenza del figlio Il punto è però che forse voi non l'avete ancora capito Ma eh, il film di Dragon Ball Super Broly tende a restare molto fedele all'opera cartacea originale di Toriyama Perché infatti Qui prendo... aspetta Qui prendo edizione Evergreen eh, numero 17. Vediamo Radish, praticamente che arriva sulla Terra. E quindi vediamo qui: vedete, lui, che si, lui già ha intercettato eh, Kakarot Goku e ci spunta un'immagine di lui, di Goku bambino. E voi direte, ah allora è incoerente quello che viene mostrato in Dragon Ball Minus e eh, nel trailer, nel film di, di Broly Assolutamente no, perché noi dobbiamo ricordarci che Radish è il fratello maggiore di Goku Pertanto, probabilmente lui lo immagina e eh, ha come unico ricordo eh, suo fratello eh, ancora neonato, perché eh, noi dobbiamo anche ricordare che Freezer i Saiyan già da quando erano bambini proprio venivano mandati sugli altri pianeti per conquistarli sotto ordine di Freezer. Quindi probabilmente quando, allora, quando è nato il fratello già Radish era sul pianeta Veggera però poi si è assentato per un bel po' perché è stato inviato per, mm, nei vari pianeti, ha conquistato i vari mondi e via dicendo Quindi mi spiegate dov'è l'incoerenza se nel manga, questo è nel volume 17 però se volete vi posso mostrare tutti i 42 volumi Ve li posso mostrare non c'è problema Ma vi posso assicurare che in tutto il manga non viene mostrato Goku bambino che arriva sulla terra e viene trovato dal nonno Gohan E poi voglio anche ricordarvi che quando Goku incontra Bulma Non è bambino Ha praticamente la stessa età di Gohan quando ha ucciso Cell Ha circa 12 anni Quindi dov'è l'incoerenza? Cioè hanno aggiunto delle cose Hanno aggiunto qualcosa di nuovo Qualcosa che non era presente nel manga e l'hanno ufficializzato non c'è problema e però c'è la questione dell'origine del mito che Toriyama ha considerato canonica e per quello non so che dirvi a questo punto dobbiamo levarcela dalla testa quella cosa lì facciamo finta che Toriyama non abbia mai canonizzato le origini del mito però certo a molti può anche non garbare perché il film è un ottimo film, l'origine del mito, porca puttana. E a proposito di questo, praticamente vi mostro anche nel capitolo 26, allora, nel momento in cui Freezer vede incontra, vede per la prima volta Goku, vedete? Freezer nel vedere Goku... Si ricorda di Bardak, perché Bardak l'ha affrontato, questa cosa è canonica ragazzi, Bardak l'ha affrontato e, e si può anche vedere che è una tuta diversa da quella che ha mostrato anche nel, nel trailer, però vabbè sono particolarità, ma comunque sia io voglio sperare che almeno questo momento l'abbiano conservato. Perché Bardak invia Goku sulla Terra appunto perché sospetta che Freezer stia pianificando qualcosa, qualcosa di orribile nei confronti dei Saiyan Pertanto, comunque sia, che abbia il potere delle visioni o meno, mi aspetto comunque che si lanci contro l'astronave, che si lanci contro l'esercito di Freezer che vada, che lo attacchi È una scena veramente molto emozionante e si ricollegherebbe perfettamente al manga, al momento in cui Freezer riconosce Goku, rivede in Goku quel guerriero coraggioso che gli ha dato del filo da torcere, lo dice qua, Freezer dice che gli ha dato del filo da torcere, non dico dal punto di vista combattivo, però eh, dico ha massacrato eh, molti suoi soldati, tutto il suo esercito, non un esercito d'elite, perché se andavano Zalbon e Duloria massacravano subito Bardack. Quindi niente, questo è, so è tutto quello che ho da dire riguardo al trailer. Ripeto, da una parte sono contento, ma dall'altra sono un po' gnie. cioè c'è quella cosa, qualche cosina mh, che, che non va. Però comunque sia ho buone aspettative, ho buone aspettative per questo film, spero che Toriyama e la Toei facciano bene, comunque sia le animazioni sono spettacolari, non ho nulla da ridire. Per quanto riguarda le scene di Broly che vabbè non ho calcolato per ora però alla fine si mantengono abbastanza fedeli a quello che abbiamo visto anche nei primi film di Broly. Cioè Broly vabbè anche se qui da quello che ho capito è Revegeta che ha deciso di mandare Broly su un altro pianeta non decide di ucciderlo lì praticamente quindi boh, no, non so che dire ragazzi e niente. Questo è tutto quello che avevo da dire ragazzi eh, Spero che queste mie del Delucidazioni vi mi siano Abbastanza piaciute È un video un po' easy, un po' a caldo Perché è uscita da poco la notizia E volevo a tutti i costi dire la mia praticamente Quindi niente ragazzi eh, Qui finisce il video Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata anche ai vari social che trovate in descrizione E noi ci rivediamo Con un nuovo video, arrivederci